campagnetti piuttosto che la zona tra sesso vialco e civetto si va a discutere a patrocazie quale dei monici come chiamato su questo Quando voi indicate le indicazioni in fondo a viale quelle non sono oggetto di questo PGT. Sono atti precedenti e quindi non sono oggetto di confronto o comunque di valutazione di questo strumento. Infatti, io ho parlato di autotutela, secondo me vanno revocate quelle provvedimenti. Io quell sto dicendo la Massa, cos'è? Poi, autotutela sta un'altra parte, ci sono atti che non vanno bene, probabilmente non è così, perché <ride> sono stati approvati nel vecchio PGT. Eh, Scusi, altri... ma anche il Comune di San Donato ha fatto osservazioni alla VAS su quegli insediamenti? Quindi, evidentemente. Qualcosa da ridire ce l'hanno funzione dello Stato, però la questione è questa, se non sono in questo caso oggetto di valutazione, non, non può essere presa in considerazione. Quello che io voglio dire va benissimo, però dobbiamo puntualizzare che questa è un'osservazione per il nuovo strumento urbanistico, che è quello che è stato eh, descritto Scusi se lo interrompo ancora, ma il nuovo strumento ultraurbanistico può anche eh, recedere su alcune decisioni o no? Anche quelle già approvate no sì, lo so, è eh. la risposta è nì, eh, la risposta è nì. quelle, quelle a cui lei fa riferimento sono piani che sono già stati sottoscritti e quindi il PGD non può andare a rimuovere degli atti già sottoscritti Perché il può modificare... ci sono dei precedenti però eh? ci sono dei precedenti in cui è avvenuto se allora, la, la mia stazione si prende la, la responsabilità risparmio. per no io ho la no, no mi scusi e non è anche lei ha fatto la sua no no mi scuso non la interrompo più lei adesso deve ascoltare da questa parte. se vuole un contatto lo facciamo però da un'altra parte no no perché come lei sta su questa cosa però no. per essere chiaro è una VAS cos'è? la VAS valuta quello che è il nuovo strumento urbanistico quelle parti che voi avete segnalato non sono oggetto di questo strumento il PCT e quindi la scelta che ha fatto la politica che è precedente a tutto questo è stata fatta una delibera di indirizzo in cui ha indicato quali erano i propri obiettivi dell'amministrazione che sono stati tradotti prima con questo strumento e poi la valutazione che stiamo facendo. All'interno dell'atto che ha fatto l'amministrazione per indicare il percorso delle linee guida non ci sono quei elementi. Correttamente, correttamente sono stati fatte per osservazioni, ma non possono essere prese in considerazione per quanto riguarda questi aspetti, perché non sono oggetto di questa valutazione. Questo è per quanto riguarda la strada, per quanto riguarda la strada che attraversa, allora se lei la vista, per l'amor di Dio, può esserci un errore, perché è sempre ammissibile, ma come vede le strade che attraversano il parco nella sua totalità non ce ne sono. Posso... Questi sono i singoli per strada. Chiariamoci, sì, scusi, no, no, chiariamoci. Visto che c'era il prodotto, mi sembrava la Ok, questo è uno. Qui, come non ci può pedonare, ma da altre parti Sì. No, abbiamo frainteso, ma no, forse, è... siccome inteso anche con in un altro un ingegnere Biozzi che aveva preso la situazione che aveva mandato, vogliamo Passo, cioè chiarie, cioè, chiarie, molto bene. cioè fate due ponti e tutto il resto, volete arrivare a Cinesio e tutto il resto. Sono con un percorso 5 proprio domande. Il percorso qui fatto per Cascina Sesto Garbo, su cui il piano del Parco Sud ha fatto le osservazioni, osservazioni. Scusi, su quello non è un oggetto, veramente, questo è un piano che è già stato approvato e è stato fatto. qua non è un'osservazione no, è una prescrizione no, no, assolutamente, assolutamente non è una prescrizione perché ho arrivato da lì che noi già, mai. già, ma non è una prescrizione se non avessi sentata di colpare ma non è una prescrizione non è un di no, però, scusate, progetto di questo punto. no, però scusate, l'oggetto di questa cosa qui poi mi fermo e torno a sedere allora voi dite che volete collegare un pancinezzo dovete collegarmi solo in maniera non ci o sì, la dichiarazione è ciclo peponale. Dichiarazione, registrato, ha detto loro, ciclo, non si correggia spesso ci fa bene. Sì, la chieda.